Cioè, mo tu dimmi, no? Tu fai così, guarda. Ti faccio l'azione. No, io devo fare azioni quando vedo queste cose. Però mi è capo niente. Pronto? Paolo! Come va? Come va, come va caro? Sei, sei, che famo oggi? Andiamo, andiamo a cercare i fantasmi? Ma io volevo fare una cenetta. Una cenetta a casa stregata? Carina, carina qualcosa. No, vabbè, andiamo a un fantasma. Andiamo a un fantasma, Sì, Ma che cazzo ci frega? Tanto quelli che fanno un cazzo, non c'hanno un cazzo da fana, vita, sono falliti. Almeno noi ci guadagniamo sopra. Eh, vabbè, però se mi dici così, Paolo, guarda, io, io non so, cioè, devo vedere. Uh, senti, che apparecchio abbiamo? Ah, sì. Neutralizzatore molecolare. Eh, allora io ho il neutralizzatore ma molecolare. Sì, sì, sì, sì, sì. sì. Se, no ma, ma com'è un fantasma del, di tipo A o un fantasma di tipo L? Eh, eh okay, ok, ok, ok Ah, tipo A? Ci dobbiamo preoccupare? Ok, ok, ok, ok E che fa Navita vita sto fantasma? Perché tu perché stai andando a cercare il fantasma? Ah, vogliamo portare Jody? Ma lui no? No, portiamo gioia, portiamo via facciamo pian corpo. Mettiamo là vicino al fantasma. Portiamo Maceo? No, Maceo no, Maceo no. Secondo me no. Maceo gli fa due o tre urli e il fantasma se ne va. No, meglio di no, meglio no, meglio. Mm. Vabbè, vabbè, vabbè, pensiamo. Facciamo una squadra. Facciamo un team. Facciamo un team. Un team. Sì, sì, un team casarescio. Dai, dai, dai vabbè. Oh Paolo, Paolo. Dai, sto, sto in live, Paolo. C'ho sto, sto da fare. Sì. Dopo non appi al fantasma. Ciao ciao. Dopo Cinetta, dopo è fantastico. Sta arriva! Aspetta Paolo mi hanno fatto un sab. Grazie Brian per sab, sto parlando con Paolo, mi sono messo mi sto mettendo d'accordo. Ehm sì, vabbè, dai poi vediamo. Poi Ah, ciao ciao, ciao Paolo, c'è una sedia rimediamme? No, scherzavo, ciao ciao ciao Paolo. No, Paolo.